ciao benvenuti in un nuovo video allora oggi guardiamo assieme una box che arriva direttamente dall'america questa che è scritto kinder beauty box però io non volevo fare una figura meschina quindi mi sono andata a guardare dei tutorial di ragazze e si pronuncia kinder ok dunque la kinder beauty box è una box che viene dall'america quindi ed è completamente americana, con bisogna stare attenti anche alla dogana, e devo dirlo, e che ha comunque prodotti completamente naturali, e eh, vegan, curly free, 100% natural, quindi ottima box. Allora, ehm, dato che non le mai sentita nominare, sinceramente, sono andata un po' a informarmi in giro e Tutte ne parlano bene, sì, ma mi sono segnata alcune cosine da dirvi, anche perché ce ne sono davvero tante da dirvi. Intanto che ha eh, sempre 5 prodotti full size e mi sembra già buono, però eh, il sito è kinderbeauty.com ma comunque ve lo lascio qui nell'info box. Mi raccomando di guardare sempre l'info box per vedere se ci sono dei colci sconto e poi i prezzi perché come sempre un abbonamento abbonamento che si rinnova in automatico a meno che non sospendiate o annulliate voi come tutti gli altri ma mi hanno detto che basta andare nelle impostazioni della pagina e le eh, menage subscription quindi eh, imposto la sottoscrizione e da lì si può fare tutto con un clic ma hanno detto che è semplicissimo ok allora i prezzi sono andata a guardarli dunque quindi c'è la, la box da un mese che viene 25 dollari più i 9,50 di spedizione, 34,50 dollari. E 50. Sì, eh, siamo su prezzi alti, ma anche la box ha un valore, un valore alto, un valore di prezzo dei prodotti alto e comunque si dicono che è davvero qualità alta. Poi c'è l'abbonamento a tre mesi che viene 72 dollari, una volta al trimestre viene pagato però attenzione perché la spedizione va pagata per ogni box quindi 9.50 per 3 quindi 17.85 di spedizione e il totale che si va a pagare per l'italia è di 89.85 poi c'è quella a 6 mesi di 138 dollari più 35.70 di spedizione perché solo 9.50 per 6 quindi in totale sono 173 e 70 dollari ehm, per sei mesi però c'è da considerare che la box viene, verrebbe in questo modo a costare meno a singola box è un po da vedere c'è la spedizione che è un po in stride ma spedisce dall'america quindi allora io direi di guardare la box perché ho parlato anche abbastanza che è ancora sigillata e arriva proprio così quindi spero che sia imbollata bene perché ho solo tolto qui, che oltretutto ancora tacca, l'etichetta con il, il mio indirizzo. È arrivata con le poste, non avevo tracking, non avevo niente quindi devo incrociare un po' le dita ma adesso andiamo a togliere lo scotch e guardiamo. Allora come sempre ok, si presenta così, semplice, semplice, direi che la posso anche appoggiare sul tavolo, perché con quella, quella che c'è sotto non si sposta più, eh. ah, ah, ah, ah. questo è lo spoiler, non andiamo a vedere lo spoiler, anche se sappiamo che tutti quanti i marchi che mandano queste box, mandano delle box eh, di mesi passati, quindi non vi spoilerò niente, diciamo che io non la conosco, quindi non mi voglio spoilerare io di che mese è, e vediamo la prima cosa, ah, ne ho sentito parlare, ma non ne ho mai provato Glow. Questo è il Make Up Remover quindi deve essere un panno da eh, bagnare e rimuove il trucco. Vabbè, dice Just And with. Andiamo a vederlo perché mi sembra carino. Vediamo le istruzioni, come usarlo: bagnare Glow con acqua. Premere sul viso, pulire con detergente magnetico o con bar of soap, quindi con saponetta, lasciare asciugare. Andiamo a vedere com'è, io non l'ho mai vista, non ho sempre sentito parlare e basta. Comunque si sì, il fatto che sia, e eh, vabbè, naturale tutto quanto, però non dobbiamo più andare a usare i dischetti in cotone. Che io comunque già non usavo da tanto tempo. Allora così quindi è una spugnetta da infilarci la mano dentro una manopolina anche con l'etichetta in stoffa è morbida in microfibra magari da bagnare la prima volta perché perde un po i pelucchi è da provare proviamo provo e vi saprò dire rimettiamo via i prezzi, il valore ci sarà su questo coso, allora aspettatelo guardo solo un secondo per vedere se c'è il valore si sì, c'è, o oh, ci piace allora il glue, questo qui è 12 dollari e 99 poi facciamo le, la somma alla fine, poi andiamo avanti con questo sono dei patch occhi ah, scusate vi ho fatto vedere come si presenta la box eh, con tutti questi così in carta dentro quindi l'imballo è buono sono dei patch occhi a questo punto vado a leggere perché qui faccio fatica a leggere um, vegan e query free sono delle bright Eye 100% pure illuminanti occhi da utilizzare una volta vi posso dire che guardate sono super imbevuti che c'è tantissimo prodotto Andiamo a leggere a questo punto da, da qui con caffeina maschera illuminante de puff ci piace e ah, il marchio 100% pure 7 dollari secondo me se le teniamo in frigo ne sarà ancora meglio anche queste le proverò e vi saprò dire poi andiamo avanti guardiamo questo allora dirty lamb Ultra Nike Serum idratante e protettivo, 30 ml in vetro, mm -mm. naturale, vegan, quelli free, unisex, grazie, dirti. Dice che è un siero notte eh, idratante, protettivo e riparatore con olio d'avocado tanti oli quindi deve essere più un olio allora 30 ml 52 dollari cioè andiamo a vederlo uh, è proprio un olio questo è proprio olio ha un profumo di lavanda fantastico però è proprio un olio eh sì, non è un olio secco è proprio olio olio quindi sulla mia pelle mista no non ce lo vedrei proprio perché molto olio molto oleoso però per la sera ha un profumo di lavanda fantastico e poi 52 dollari cioè già questo ed è tutta la box, poi però andiamo avanti, forse dovrei pulirmi, ma andiamo avanti, sono curiosa, vediamo questo, Fleury B anti-aging, firmi, crema occhi, anti-età, uh, ci piace, sempre vegan, quelli free, tutto quello che volete, Nat ingredienti naturali, oh, apriamola, è un quantità, Magari c'è scritto dentro in vasetta. Ok, è 06 OZ alla quantità in, in, in, in americano. Allora sarebbe A. A. A Baby A. Cream And on B. 22 dollari. Bello il fatto che ha la confezione. Si presenta così. Mm. È molto idratante. Molto. Non ha profumo assolutamente. Chiudiamo. Illumina e rivitalizza, ok. Questa la proviamo. Sapete che le contorno occhi a me vanno sempre bene? Sarà un 15 ml. Comunque, le mettiamo via tutti. Comunque, pack in vetro sono riciclabili. Ultimo prodotto che vedo, perché dopodiché la box è vuota, stavo perdendo tutti questi pezzettini. E l'ultimo mi ispira perché vedo il colore. Allora, Eight hey Dust Pennywise. Medusa make up, ah, quindi make Makeup, Medusa make up, un ombretto, Medusa make up e dust, ah, in ombretto in polvere libera, vabbè, oh, adesso lo guardiamo, ma qui ne ho full size, così piccino, quanto è? 1,5 grammi, il valore è di 8 dollari. E come si apre? Non ha la pellicola, come si apre? allora ci ho messo una vita e mezza cercare di togliere questo tappino e alla fine togliere il tappo non era quello quindi io ho semplicemente aperto i buchi adesso vediamo il colore uh. me lo aspettavo più intenso sinceramente me lo aspettavo più intenso però è bello è molto bello ok così si vede bene è bello pensavo fosse più un, un bronzo e invece è, è bello, è un bel colore, secondo me è anche, guardate, si, si modula anche bene, si sfuma, e va bene anche per le guance, perché no? e eh, ehm, Lips and Face, a posto, come sempre. Allora, dunque, questa era tutta la box e adesso noi facciamo i conti rapidissimi e... Magie dell'editing ho già fatti i conti: 101,99 dollari. Quindi, considerando che la box ha un prezzo di. Eh, sto guardando perché per l'Italia singola 34,50, ha un prezzo alto, ma ha prodotti di un valore davvero alto. Quindi ci sta, ci può stare. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo trovato. L'ombretto mi piace. Crema occhi non ce n'è mai abbastanza. L'unico che mh, è questo siero: perché sarà sicuramente ottimo, ma eh, non è adatto a me. Ma questo è un altro discorso. E dimenticavo il patch occhi quindi 4, e lo struccante 5, sempre 5 prodotti full size, di cui eh, mh, 2 viso, tutto viso e. Make up, non c'è niente per il corpo, ok, niente. Io sono curiosa. Fatemi sapere voi se questa box la conoscevate. Se vi ha ispirato, se vi intriga. A me è piaciuta. È piaciuta per via del valore alto dei prodotti che non sono prodottini, ma un valore alto della qualità alta. E è piaciuta. Sinceramente, è piaciuta. Non so se farei l'abbonamento perché è davvero costosa. Però ha un valore alto, quindi niente, eh, niente da ridire. Niente, fatemi sapere voi se vi è intrigato, se vi è piaciuta, se non vi attira o semplicemente se vi ho avuto compagnia. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao. Ehi, hey, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!